Finalmente è arrivato il volante, siamo pronti all'apertura, è arrivato solo il volante, ancora la base OpenSengwill non è arrivata, quindi non posso montare il volante, posso provarlo, collegarlo collegarlo al pc, al PC e vedere, vedere che succede vediamo un imballato per bene un bel po' di plastica Wow! che figata facciamo qua lo scatola abbiamo dalle valle e diciamo, abbiamo la plastichina da togliere dopo aver tolto un milione di plastica davvero non si era risparmiato della plastica troviamo questa bella sorpresa guardate come è curato nella custodia con il marchio Volori marchiato nel, nel sacchettino davvero non mi aspettavo qualcosa del genere per il prezzo davvero fino adesso spettacolare la presentazione in più nello scatolo ho trovato questi due pezzetti di... sono fatti in plastica sono stampati con una stampante 3d però devo dire che davvero è molto definito di solito quando si stampano gli oggetti in 3d alle volte si nota moltissimo la costruzione diciamo tutti i filini che compongono poi nei vari strati che compongono quello che poi è l'oggetto mentre questo vediamo se si riesce a inquadrare guardate come fitta la maglia è davvero, davvero di ottima qualità mastica molto dura sembra molto resistente vedremo a che cosa servono sia questi che questo piccoli secondo me questi saranno qualcosa per i bottoni vedremo a che cosa, cosa servono in più ho trovato gli adesivi Adesivi che poi verranno applicati nel, nello sterzo, nel volante, vedete eh, con il box, limitatore, pit in pit out, poi vedremo se li userò o meno, però già vanno in, inclusi diciamo nel prezzo, <coughs> scusate, e poi la più bella sorpresa che sono gli stemmi, questi si applicano al volante, si possono togliere e sostituire, e non erano niente inclusi nel pezzo mi ha regalato me ne ha inclusi due mi ha dato bmw e ferrari che guarda caso guarda che coincidenza sono le due auto che nel nella gt3 sto stiamo in, nel team utilizzando di più quindi regalo rega, graditissimo effettivamente borca eh, me, me l'aveva promesso che mi avrebbe fatto qualche regalo eh, ed è stato di valore insomma abbiamo bmw e ferrari quindi dopo nello stesso proveremo quando sarà pronto e sostituiremo Bene, è uscito dalla fodera ho tolto il preservativo l'aspetto è, è brutale è stupendo il materiale è rivestito sembra alcantara probabilmente sarà simile al cantera nella pagina web è comunque specificato non mi ricordo io il volante è un vero volante quindi in tutto nella robustezza in come si presenta eh, da proprio l'idea di robustezza di, di qualcosa di forte la carcassa la carcassa come anche per quel dettaglio di prima vi mi vedere i bottoni che poi sono delle leve adesso ho scoperto sono queste che leve laterali che forse saranno più lunghe la metà diversa sostituzione non lo so già questo lo vedrò e, dicevo quindi la struttura dove, tutti sono, dove è inserito tutta la parte elettronica è anche questa fatta in, con una stampante 3d eh, ma come dico, già avevo notato per i bottoni la qualità è davvero superba non sembra non sembra nemmeno fatto con una stampante 3d vedete la maglia come, come è molto fitta di solito quando vengono stampati in 3d è molto grezzo il rifinito invece queste veramente sono, sono fatte con un dettaglio considerevole. La parte frontale è con un non so se è un adesivo o è stampato <ride> Ragazzi, mi pesa a tenerlo, lo sto tenendo una mano e vi assicuro che pesa. Infatti me lo sto appoggiando. Comunque, dicevo, la parte frontale è fatta come se fosse in, in carbonio. Lo appoggio un attimo <ride> quindi questo è quello che vi dicevo che possono sono i tappi le i marchi le le, le differenti marche che si possono, si possono sostituire questo è quello volori, quello diciamo, con cui va il volante ma come vedete con molta facilità dietro ha una, tesi, ha una, una calamita si attacca in un attimo si toglie anche in un attimo quindi per esempio facilissimo sostituire metto il Ferrari o oh, quello della BMW è un vezzo, però è, è figo insomma guarda caso BMW e Ferrari come dicevo sono le due auto che utilizzo sempre in eh, racing quindi neanche a farla apposta la borca mi ha mandato quelle appropriate adesso i dettagli i bottoni i bottoni mi hanno veramente stupito, perché vi assicuro che per premerli bisogna fare forza, non sono dei bottoni come quelli del mio Logitech, che basta sfiorarli e si premono. Queste devi, devi premere, cioè sono proprio, come dicevano anche nella pagina, sono bottoni industriali. E davvero mi hanno sorpreso perché non pensavo che fossero così resistenti, così duri e ne abbiamo due a destra e due a sinistra e poi nella parte inferiore abbiamo questo, questi due rotary e vi assicuro che la qualità è, è eccelsa si vede che sono rotari di qualità e a parte essere rotoli che sono già utilissimi per, per cambiare facilmente l'assetto nell'auto qualunque parametro nell'auto sono anche dei bottoni quindi possono, si possono premere quindi sono altri due bottoni in più quindi ne abbiamo altri due qui sotto e poi abbiamo questi rotori laterali, eh, che eh, a parte appunto come dice la parola si possono ruotare, anche questi si possono, sono dei bottoni che si possono premere, quindi sono altre, altri due bottoni in più ulteriori che possiamo utilizzare. Su questi rotori vorrei spendere una parola in più, perché erano il mio grande dubbio, quando nella pagina web onestamente pensavo che fossero poco pratici e scomodi, e invece eh, la sorpresa, una delle sorprese sono... Veramente molto comode, sono studiate e sono messe in una posizione che risulta davvero facile con la mano, mentre stai guidando, eh, applicare questa rotazione e in più, premere. Abbiamo questi qua davanti. Questi sono gli adesivi che appunto si possono eh, associare a un bottone e poi puoi metterlo. Insomma, se sei uno smemorato o se ti piace vederlo, li puoi inserire. Io, onestamente, penso di lasciarlo così, il volante, bello pulito un'altra prova sul volante, l'attacco l'attacco è quello standard quello che viene utilizzato nelle, nei volanti, in tutti i volanti sportivi quindi è facilmente sostituibile basta togliere queste viti, tolgo il volante e potrei utilizzare qualunque volante uno dell'OMP. OMP, qualunque volante insomma, che, che magari riesco a trovare che più mi piace allora, il, le leve del, del cambio le leve del cambio sono magnetiche eh, un'altra piacevole sorpresa è che veramente sono molto silenziose molto silenziose neanche la forza che bisogna applicare veramente è minima eh, che altro da dire va provato va messo nel, nel, nell'open sill wheel perché tutto magari questa è una cosa che devo specificare tutto nasce la, la compra di questo volante perché ho comprato un nuovo pressing wheel e lo pressing wheel usciva senza, chiaramente senza volante è solamente un motore su cui eh, una parte elettronica gestisce, gestisce il tutto e ha bisogno di un volante ha bisogno anche di un volante serio perché la forza che applica è considerevole quindi questa è una scelta quasi obbligata il diametro del volante è 32 un volante standard da 32 ci sono anche quelli più grandi ma quelli sono diciamo eccessivi con 32 credo che sia la, la misura perfetta se vogliamo confrontare col mio Logitech guardate che differenza di dimensione quello davvero sembra un giocattolino e questo è già l'idea di qualcosa di più serio a breve sarei sostituito caro vecchio Logitech che tante quanti soddisfazioni mi hai dato allora, l'ultima cosa che va, voglio provare, non gli, aspetta volori, adesso lasciamo Bolori. questo è il cavo che ho trovato dentro, dentro il sacchettino assieme al volante, il cavo USB con attacco industriale, quindi pratico, si avvita, attacco qui dietro, non so anche come faccio vedere magari nel meglio il dietro, guardate come è ben definito, manca adesso l'ultimo punto che, collegarlo e vedere se funziona perché anche se non posso collegarlo all'open comunque posso collegarlo al pc e vedere se riconosce il pc il volante se i bottoni funzionano quindi l'ultima cosa da fare è questo attaccarlo adesso staccherò e lo provo e con questa ultima prova sarei proprio osato a dire che sono davvero contentissimo della compra e dell'acquisto perché un volante del genere in rete si trova a un prezzo quasi doppio di quanto l'ho comprato io. Poi nel video comunque lascerò il link della pagina web di questo ragazzo spagnolo, Borca, che ha questa diciamo, passione del sim racing e si è messo a fare volanti e anche altri tipi di periferica. Quindi dopo lascerò il link, potete andarlo a vedere, bolori.es. Mi ero scordato un dettaglio, un dettaglio importante. Questo cavo che vedete qua, questo è il cavo della messa a terra, è qualcosa che è veramente importante perché nell'open sequel, comunque questi, queste periferiche sono soggette a, agli emi, alle interferenze elettromagnetiche, e quindi potrebbero causare problemi, ad esempio um, possono avvenire delle, dei cambi di marcia, cazzo se è messo sfocatissimo, possono avvenire dei cambi di marcia senza che tu l'abbia abbia fatto sono delle interferenze, sono gli emi e quindi quel cavo è molto importante quindi poi vedrò esattamente dove collegare l'altra estremità mi farò magari, glielo chiederò a borca. magari c'è un modo se va collegato direttamente stesso nel volante io ho visto in un altro video onestamente, il tipo l'aveva collegato nel volante stesso ma devo vedere esattamente adesso come fare va bene io ho collegato il cavo il sistema operativo ha riconosciuto in automatico senza ristallare nessun driver la periferica, vedete qua mi è apparso Arduino Leonardo evidentemente la base elettronica basata su Arduino grande Arduino doppio clic appare queste proprietà e ho provato io tutti i bottoni funzionano tutti Questo provo guardate sto prevento i rotary, rotary vedete uno e due, ruotando a destra e a sinistra si accendono uno e l'altro e premendolo un altro bottone. Provate i bottoni industriali, funzionano tutti. Quindi il volante funziona perfettamente, non c'è stato nessun tipo di problema né paranoia di installazione e quant'altro. Quindi, niente, rimane solo provarlo sulla base e vedere insomma se se a questo punto poi la base è altrettanto valida grazie tantissimo a Bolori a Borca ai regali che mi ha fatto e ci vedremo in pista provando questo fantastico volante ciao a tutti